Abbiamo costituito un gruppo di lavoro iniziale sulla base della eh, volontarietà, cioè mi interessa quell'argomento. Mm. Eh, si sono presentati ovviamente il eh, referente alla salute, si è presentata magari la maestra della scuola primaria che eh, si occupava di sport, si è presentata il referente di sport eh, della scuola media, noi siamo un IC eh, e per un annetto abbiamo lavorato, eh, come dire, per noi, nel senso che abbiamo cercato di affrontare la redazione del famoso profilo di salute. Salute è un documento corposo, è un documento che è in realtà una fotografia scritta di tutto quello che la nostra scuola, proprio come scuola, fa, ha fatto o ha intenzione di eh, poi fare mettendo in evidenza le necessità. Quindi eh, è qualche cosa che eh, trae dati sia ufficiali per esempio da, la, da alcune, Alcune documentazioni di DORS, altre sulla nostra ASL, per esempio non so, sul numero di bambini sovrappeso, non, non facciamo l'indagine all'interno della scuola, prendiamo i dati dell'ASL 85 sul territorio, eh, perché più o meno, insomma, sono quelli. Invece, se noi vogliamo avere un dato specifico sulla nostra scuola, dobbiamo fornirci, dotarci di strumenti individuali che possono essere questionari, monitoraggi, interviste, quello che ci sembra più, eh, più importante per capire dove siamo arrivati. Da noi in questa prima fase ehm, abbiamo eh, come dire, cercato di organizzare il gruppetto di scuole che è partito con noi per la prima volta che erano 5, 6, 7, non di più, abbiamo fatto degli incontri eh, regolari in cui insieme abbiamo fatto il profilo di salute, cioè abbiamo creato il profilo di salute eh, confrontandoci in quale modo rispondere alle domande, quali strumenti eh, volevamo utilizzare e quali cose volevamo mettere in evidenza, quindi è stato proprio uno scambio generale che ha portato ognuno di noi a fare il proprio profilo di salute, no? Dopodiché è intervenuto un cambiamento della nostra scuola Polo perché eh, proprio grazie alla formazione e alla salute in gioco abbiamo riflettuto sull'inserimento all'interno del nostro gruppo di lavoro che può essere il vostro gruppo di lavoro non è detto che voi non, io non sono scuola polo quindi non ho quel gruppo di lavoro lì, vado avanti sul volontariato o chiamando quelli che sono più o meno interessati o quelli che sono nominati tipo eh, nobile medievale dalla preside, in corridoio, tu ti occupi di quello no allora abbiamo inserito gli esperti, tra virgolette i referenti che ci sono stati indicati proprio dalla formazione abbiamo creato un referente per l'educazione stradale che non si occupa solo dei corsi per il motorino alle superiori o dell'educazione dell stradale vera e propria con i vigili e così via ma anche per esempio dei vari progetti pedibus che sono molto interessanti da fare alla scuola, addirittura alla scuola materna e poi abbiamo inserito il referente eh, della dell'educazione fisica e abbiamo inserito anche eh, due referenti che ci sono sembrati estremamente importanti, anzi fondamentali per eh, la nostra organizzazione, che sono il referente del TOF, perché nel TOF va spiegato molto bene che cos'è far parte della rete She. Quindi il referente del TOF deve venire alle riunioni, deve sapere, deve conoscere il profilo di salute e anche la policy di cui parleremo dopo. E poi abbiamo inserito sempre per quanto riguarda poi il futuro, quindi la policy, il referente del RAV e del PDM, quindi del rapporto di autovalutazione e del piano di miglioramento.